Andiamo qui. Vediamo se si sente. Vediamo se si sente. E se segniamo bene. Oh, buonasera Emanuele, mi sentite <susurrisa> bene? Buonasera Matilde, mi sentite bene? Spero che mi sentite, eh? Benissimo, grazie Matilde. Tutto bene? Grazie Emanuele. Allora, sono già nove. buonasera Gigi, tutto bene? State bene? Buona serata anche a voi, buona presentazione. Allora, io ho visto che sono le 9.31, aspetterei ancora un minutino che magari arriva qualcuno del nostro team e poi farei partire la presentazione. Tutto bene, Emanuele, Matilde? Allora, cominciamo a far vedere i saluti. Buonasera, Gigi. Ok. Io direi di partire con la presentazione. Noi siamo sempre puntuali, per cui, strada facendo, qualcuno si aggiungerà. Ok, voi siete d'accordo? Ok. Allora, io condivido lo schermo, Gigi mi dice di andare, ma Emanuele anche, allora, ok, allora. Sera, mi sa che una sera di quelle sarà il caldo, ragazzi. Allora, io partirei con la presentazione. Innanzitutto buonasera a tutti, eh, alle persone che sono qui per caso oppure perché invitate a sentire questa bellissima opportunità. Io mi presento per chi non mi conoscesse, sono Chiara Gaggia, ho 54 anni, abito a Lecco e da un anno e mezzo ho iniziato a, a interagire con questa bellissima piattaforma, la piattaforma Ginos. E stasera sono qui per darvi la possibilità di essere informati, di conoscere l'azienda stessa, la piattaforma, chi siamo noi e che cosa facciamo. Allora Adesso vado a condividere le diapositive, la presentazione, vediamo se va tutto bene. Sì. Allora... Sicuramente stiamo vivendo in un mondo diverso, in un mondo nuovo. Perché io dico un mondo nuovo? Scusatemi, ma col caldo non ho previsto la finestra Io non rumore da moto. mi scuso. Eh? Ma Allora, stavo dicendo che sicuramente siamo in un mondo diverso, un mondo nuovo, un mondo che si sta un po' accavallando tra il nostro mondo tradizionale e il mondo della tecnologia, il mondo dell'era digitale, dove comunque a eh, discapito di tutte le crisi eh, economiche che dal 2008 a oggi abbiamo vissuto, per, non, per concludere poi con le, la crisi del Covid, che ci ha, dato, ci ha portato a una crisi eh, non solo sanitaria, ma in me anche economica, dall'altro canto abbiamo queste tecnologie, queste questo era digitale, questo mondo virtuale, questo mondo dell'online virtuale, che sicuramente ci offre un sacco di opportunità e quindi ci, ci dà modo di iniziare un nuovo mondo, un nuovo cammino, una nuova vita. Quindi il mondo del lavoro, soprattutto, che penso è la cosa che interessi a tutti quanti, perché tutti quanti stiamo cercando comunque... Un modo per uscire da tutto quello che fino adesso ci siamo portati alle spalle e quindi cambiare in meglio. Quindi il mondo del lavoro oggi è estremamente dinamico e ci dobbiamo fare una ragione. Cos'è cambiato? È cambiato tutto, è cambiato il modo di interagire, abbiamo cambiato il modo di pensare, di proporci, il modo di creare business. E questo cambiamento è un, un cambiamento che continua a essere sempre più veloce e nei prossimi anni lo diventerà sempre di più. Quindi, come dicevo prima, il mondo del lavoro oggi è diventato dinamico, ma può essere anche molto stimolante. Bisogna viverlo con il modo giusto, con il giusto coinvolgimento e con la giusta determinazione. Dobbiamo renderci conto che il posto fisso non esiste più, che siamo nell'epoca dell'incertezza economica. Quindi sta a noi stessi informarci e crearci da soli il nostro futuro. Quindi questa bellissima era digitale con queste tecnologie sempre più avanzate decisamente ci offrono grandissime opportunità. Sono te le tecnologie ci possono offrire l'opportunità di essere più liberi e quindi di generare dei guadagni che sono slegati dal nostro tempo. Ma cos'è che ci porta ad avvicinarsi a queste opportunità, a queste tecnologie? È l'informazione, quindi la differenza la fa l'informazione. È importante riuscire a proiettarsi in una realtà non convenzionale, ma però è alla portata di tutti. Quindi, ragazzi, una semplice informazione, ascoltarla, percepirla e avere una visione eh, un pochino più ampia, ci può cambiare veramente la vita. Quindi il tempo e il denaro sono due elementi importanti della nostra vita. E sono per questo che io sono orgogliosa e contenta di essere qui stasera a presentarvi la nostra bellissima opportunità perché voglio dare a tutti voi la possibilità di acquisire le giuste informazioni e dare quindi a tutti voi l'opportunità di una crescita e un'opportunità di migliorare la vostra vita come stiamo facendo noi in Gigos. Quindi stasera vi do il benvenuto nella nostra piattaforma Gigos, vi do il benvenuto nel ventunesimo secolo. La piattaforma Gigos è la piattaforma numero uno al mondo di oro fisico da investimento 24 carati. È sicuramente una piattaforma linea mondiale nella nostra, per la sicurezza finanziaria. È nata come negozio online per la commercializzazione di oro fisico da investimento, per, la Global Intergold, per poi diventare nel novembre del 2020 una holding internazionale con la Società Global Success Management è presente in vari paesi del mondo ed ha eh, sede legale in Canada. La piattaforma Gigos o Gigos cosa offre a noi tutti? Offre a tutti l'opportunità di possedere oro di massima purezza come nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Ma perché l'oro? Perché l'oro comunque è sinonimo di stabilità economica. Scusate. È sinonimo, come dicevo, di stabilità economica. È un metallo eterno che mantiene inalterato il suo valore e come vedremo più avanti aumenta sempre di più il suo valore. L'oro è un bene altamente liquido e quindi è importante. È una moneta universale e indipendente dal sistema bancario. Quindi non è soggetta a tutte le crisi che comunque ci hanno accompagnato fino adesso, infatti la slide che verrà dopo vi farà capire quanto sia importante la crescita del prezzo dell'oro e quindi del suo valore. L'oro è un prodotto esente da IVA grazie al decreto legge numero 7 del 2000, quindi in un mondo dove siamo tassati in tutto, ormai tra un po' ci tasseranno anche l'aria che respiriamo, guardate un po', loro, 24 corrati, un prodotto che nella nostra te testa e in me stessa lo è stato, finché non ho conosciuto Gigos, che è un prodotto che nell'immaginario è da ricchi, non è tassato. È esente IVA grazie a questo decreto. Inoltre non si deteriora ma, come ho detto prima, aumenta il suo prezzo. Ora vediamo perché è importante e necessario detenere oro 24 carati. Se noi facciamo un confronto del prezzo dell'oro come è cresciuto negli ultimi vent'anni, ci rendiamo conto che il è aumentato più del 600%. Infatti se io nel 2000 per acquistare un'oncia che equivale a 31,10 grammi dovevo spendere 300 euro nel 2020, ormai nel 2021, lo stesso quantitativo di oro io devo spendere 1800 euro quindi solo da questa slide noi capiamo quanto sia importante investire in oro, possedere oro e perché no, stasera lo, vi presenterò questa opportunità guadagnare oro 24 carati questo ci fa comunque anche capire come mai le banche centrali di tutti i paesi del mondo e l'Italia al terzo posto a livello mondiale sta correndo sempre di più a acquistare oro, ma io oserei dire non solo le banche, ma eh, se ciascuno di noi si è informato o ha letto anche tramite solo Facebook, molti investitori a livello mondiale hanno, hanno ritirato tutto dalle loro banche per acquistare oro. Se lo fanno loro un motivo ci sarà. Inoltre anche la gente grazie alla piattaforma Gigos e anche grazie a noi che e diffondiamo queste informazioni la gente sta capendo che l'oro è veramente un'ottima alternativa redditizia alla carta moneta parliamoci chiaro, la, la slide lo dimostra l'euro vale sempre meno l'oro vale sempre di più quindi è importante passare il messaggio che non siamo noi a dirlo ma è l'economia, è il prezzo dell'oro come cresce, è il prodotto in sé che l'oro è un'ottima soluzione alla crisi ho fatto vedere questa immagine perché, tanto per, per, perché ha colpito me quando ero in un centro commerciale e fuori da questi negozi dove vendono comunque gioielli, quindi oro 18 carati, non solo argento, Svarovski, eccetera, eccetera. Ehm, ho visto questo cartello pubblicitario dove comunque si invita le persone a eh, pensare alla propria sicurezza finanziaria acquistando gli oggetti di oro 24 carati da un grammo a 100 grammi penso da anche più su in base alle potenzialità del negozio ma questa è una cosa che mi ha colpito molto perché eh, io sapevo di essere al posto giusto al momento giusto eh, so che l'oro eh, 24 carati è un'ottima moneta ma vedere che anche il cosiddetto mondo tradizionale si sta svegliando quindi i commercianti stanno capendo che comunque è una moneta eh, che può aiutare le famiglie, ecco che lo troviamo anche nei centri commerciali. E quindi questa cosa mi ha colpito la volevo far vedere. Cos'è la piattaforma Gigos? Allora, la piattaforma Gigos, abbiamo detto che è una piattaforma di oro, eh, è l'unica al mondo, che insieme al suo negozio di riferimento, che è la Global Intergold, Offre a tutti noi, dico a tutti noi, la possibilità di guadagnare lingotti, appunto di oro 24 carati, e quindi ci dà la, la grande possibilità di crearci una nostra sicurezza finanziaria e di invertire la rotta. È presente eh, in, in 200 paesi del mondo, per cui è un business internazionale vanta più di 4 milioni di partner in tutto il mondo, penso che comunque siamo un pochino di più perché veramente la gente si sta avvicinando e sta capendo questa opportunità ma soprattutto, qui dovremmo cambiare la slide, vanta 11 anni di esperienza nel mercato globale e questo è un fattore molto importante perché ci dimostra che è un'azienda a tutti gli effetti è un'azienda che ha scelto in modo, in modo molto intelligente e innovativo di essere presente in online perché, ragazzi, il tempo vola. Se noi torniamo indietro di 15 o 20 anni fa, mai più avremmo pensato che il web sarebbe diventato veramente, dal web passasse ogni cosa. Quindi la, il negozio Globo Intergold è stato intelligente, ha cavalcato questa onda, ci ha creato questa bellissima piattaforma e Questi 11 anni dimostrano comunque anche l'evoluzione dell'azienda e quindi ci dimostra che è un'azienda in continua crescita e in continua ricerca eh, di crescere sempre di più perché vuole comunque aiutare tutte le famiglie di tutto il mondo, perché è la sua missione. La piattaforma Gigos quindi, è, è stata un progetto che è, è stato creato per cambiare l'industria del commercio dell'oro e quindi renderlo accessibile a tutti e quindi di mettere in interazione gli acquirenti e i negozianti di oro. Si è basato su un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di grandi brand, Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, Booking. Queste sono tutte piattaforme che noi conosciamo. Chiunque di noi ha acquistato un prodotto in, am in Amazon, ormai penso che non solo uno, io personalmente ormai compro quasi tutto lì, Vediamo, ci divertiamo con i film di Netflix, abbiamo prenotato quando potevamo e speriamo di iniziare il prima possibile a poterlo rifare un, un weekend, una vacanza tramite booking. Quindi eh, la piattaforma Gigos è una piattaforma che ci dà la possibilità di guadagnare. Quindi come giochiamo, come acquistiamo e come pensiamo le nostre vacanze, incominciamo a pensare che abbiamo una piattaforma che ci può aiutare a guadagnare una moneta che ci mette in sicurezza ed è importante. Ora andiamo a vedere in questa piattaforma le figure che ne possono far parte. Essendo un negozio che vende oro 24 carati, prevede sicuramente il cliente, ma è un cliente speciale, un cliente abbonato. Il cliente abbonato può acquistare oro con convenienza, quindi può acquistare oro a un prezzo sicuramente vantaggioso. E In più può eh, acquistare i titoli della società Vedremo che lo vedremo più avanti. L'azienda ha emesso titoli obbligazionari convertibili in azione quindi il cliente abbonato, oltre che a usufruire di un bel servizio, può anche diventare socio proprio proprietario della piattaforma stessa. Questo cliente abbonato eh, può decidere di sponsorizzare, far conoscere e quindi aiutare l'azienda ad aumentare il suo fatturato diventando business partner e quindi promuovendo la piattaforma Gigos per ricevere in cambio dei punti bonus, il nostro guadagno. Quindi il cliente abbonato eh, diventa un cliente speciale perché può usufruire di, dei servizi e dei vantaggi come attraverso delle sottoscrizioni. Le sottoscrizioni sono degli abbonamenti e sono di quattro tipi. Abbiamo l'abbonamento smart, che ha un costo di sottoscrizione di 235 euro, la PRO di 385 euro, la di 485 e la LINE di 885 euro, tutte più IVA il 7%. Ma cosa significano questi abbonamenti per un cliente abbonato? Supponiamo che io cliente ho acquistato un abbonamento PRO. Cosa vuol dire? Vuol dire che io nell'arco dell'anno, della validità del mio abbonamento che è di un anno, potrò acquistare 385 grammi di oro al miglior prezzo. Gigos non pone dei limiti, quindi se una persona ha capito l'importanza di questo prodotto, ha possibilità via dei risparmi e molto intelligentemente in questo momento fa quello che fanno tutte le persone che stanno bene, che sono ricche, vuole convertire tutto quello che ha nelle, in oro 24 carati che comunque il giorno dopo è comunque moneta perché lo puoi scambiare in qualsiasi parte del mondo o in qualsiasi momento e dovunque sei può acquistare più abbonamenti quindi non ci sono limiti mentre il business partner sempre attraverso questi abbonamenti che gli danno dei vantaggi può in più partecipare quindi ha accesso ha dei piani di marketing come eh, il business cluster che sono di quattro tipi, cioè sono speculari alle sottoscrizioni dei clienti, quindi avremo il business cluster dello smart, della pro, dell'acqua e della live, ciascuno delle quali eh, mi darà alla conclusione, sono delle tavole contabili, dei punti bonus di tutta importanza la smart un cliente un business partner alla conclusione riceverà 600 euro in punti bonus con la pro 2250 euro e voglio far notare che 2250 euro è più ormai è il doppio di uno stipendio comune la con l'accord 1300 euro e con la lai 2400 euro quindi il business cluster è il cliente abbonato che sceglie di diventare business partner perché vuole promuovere i prodotti della piattaforma e ricevere in cambio per le attività commerciali che promuove con successo dei punti bonus che potrà poi convertire in, in oro, o poi lo vedremo più avanti. Ma chi è il business partner? È una persona che accetta un accordo di business partnership sulla piattaforma, è un accordo etico. Contribuisce attraverso il passaparola professionale un passaparola intelligente all'espansione della rete dei clienti, quindi aiuta l'azienda a crescere e aumentare il suo fatturato. Riceve un compenso sotto forma di unità bonus per il lavoro che svolge e può partecipare ai eventi VIP, conferenze aziendali, seminari di formazione e procedere d'affari. Ora vediamo la sottoscrizione, queste sottoscrizioni, questi abbonamenti, che servizi e che funzionalità avanzate danno al cliente abbonato e al business partner. Allora, il cliente abbonato abbiamo visto che può acquistare oro scontato ad un prezzo speciale meno l'8%, che non è poco. Abbiamo un prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni, garanzie speciali, transazioni sicure e diritto di recesso, anche di 14 giorni. Anche questo è un fattore molto importante perché dimostra la serietà dell'azienda. Abbiamo custodia gratuita dell'oro acquistato in un cavo di sicurezza, questo è un servizio gratuito, anche questo ha la sua importanza perché sappiamo tutti che avere una cassetta di sicurezza nelle banche ha dei costi. In più hai, può accedere a informazioni finanziarie sul mercato dell'oro, quindi questo cosa vuol dire? Che noi quotidianamente, sia cliente che business partner, viene aggiornato su tutto quello che è il mondo dell'oro, quindi se noi non, non ne conosciamo, non ne sappiamo nulla, abbonandosi a questa piattaforma, non solo abbiamo la possibilità di guadagnare, ma possiamo anche diventare intenditori finanziari, quindi avere un'educazione finanziaria che sicuramente ci aiuterà a, a crescere, a migliorare e comunque a invertire la rotta che per, per la direzione in cui stiamo andando, vedendo il mondo fuori, non è una bellissima direzione. Quindi essere informati, come dicevo prima, è alla base. Il business partner in più ha accesso a formazione online gratuita, sistema, metodologie e le migliori strategie. In più, ha accesso a strumenti di marketing come il goal set, il tracker, il leadership, il timesheet e il fixing. Ora vediamo il programma goal set. Cos'è? Abbiamo detto che il cluster è un cluster contabili, quindi è una tavola, dove vengono inserite le persone che noi raccomandiamo, che noi sponsorizziamo, le persone alle quali noi facciamo conoscere questa opportunità con un semplice passaparola di successo, quindi creando così la nostra squadra di lavoro, nonché la nostra rete commerciale. Quindi presentiamo i nuovi clienti all'azienda condividendo questa opportunità, completiamo il cluster contabile, alla conclusione di questo cluster contabile, al completamento di questo cluster contabile, noi riscuotiamo la nostra ricompensa in oro o in denaro. Quindi, business cluster, abbiamo detto che ci danno dei bonus, li abbiamo visti prima, li facciamo un riepilogo veloce, ma meritano, perché sono eh, bonus importanti, visto il mondo in cui stiamo vivendo e l'economia che stiamo subendo, e i nostri stipendi. Quindi abbiamo visto che per la smart abbiamo, genereremo un bonus di 600 euro, per la pro di 2250 euro, per l'arco di 1300 e per la live 2400 euro. Ora andiamo a vedere il programma Fractal. Allora, quando vi ho presentato all'inizio questa azienda, vi ho detto che questa azienda è presente nel mercato da 11 anni, quindi dimostra che l'azienda ha avuto una crescita, ma ha fatto anche dei piani di sviluppo, quindi crescendo, si è sempre rinnovata e innovata. Quindi l'azienda continua, questo percorso, e ha un piano di sviluppo da, da, da qui a cinque anni. E cosa ha fatto? Ha messo a disposizione a tutti i business partner della, della piattaforma Gigos la possibilità di diventare socio coproprietari della piattaforma online, ricevendo così enormi benefici dall'acquisto di tutti i titoli obbligazionari che verranno convertiti in azioni. Allora, noi abbiamo visto tanti motivi per, eh, che, perché è intelligente, Finanziariamente è intelligente possedere oro, ma noi dobbiamo immaginare quanto, potrà essere quanto ci potrà rendere finanziariamente liberi possedere una parte di una società che vende oro 24 carati, quindi essere azionisti e partecipare ai dividendi. Direi una cosa meravigliosa che se ci pensavo solo un anno fa lo avrei detto impossibile. Quindi... Eh, abbiamo visto che l'azienda ha avuto la nascita di una nuova società, la Social Global Success Management Corporation, che è nata tra la fusione tra la società inglese G Capital LTD e la, capit eh, la canadese United Water Energy Incorporation e ha fatto nascere appunto questa americana capogruppo di struttura, quindi una, una holding a sede legale in Canada e questa società come vi ho detto ha messo questi titoli obbligazionali convertibili in azioni e saranno convertiti in azioni il 31 dicembre 2025 offrendo così a tutti noi l'opportunità quindi di crearci una propria vera sicurezza finanziaria per tutti i motivi che vi ho detto prima allora Gigos perché è grande, dal mio punto di vista, ma non solo dal mio. Gigos, emettendo i titoli obbligazionari convertibili e dandoci la possibilità di poterli acquistare, quindi tutti possono accedere a questa piattaforma e diventare proprietari, ci ha dato una grandissima possibilità e una grandissima opportunità. Quindi ci ha dato la possibilità di essere promotori di noi stessi, senza dover più rivolgerci ad investitori istituzionali come le banche, assicurazioni, fondi di investimento in società specializzate quindi noi siamo promotori di noi stessi questi titoli obbligazionari ci danno una rendita passiva e sono titoli che ci daranno una rendita passiva del 18% annuo in titoli stessi anche questo interesse e noi riceviamo, e eh, direi che è di pieno rispetto, là fuori non arriviamo neanche a prendere il 2 o il 3%, io non mi ne intendo di economia, non ho mai avuto da investire chissà che cosa, ma quel piccolo che ho potuto constatare, anzi, eh, forse mi ritrovo a dover pagare anche dei bolli su cose inesistenti. Abbiamo le valutazioni del costo del capitale dei titoli, e sono dei titoli ereditabili. Allora qui c'è da fare un, una piccola premessa, eh, io qui ho scritto che abbiamo, la prima emissione di questi titoli è venuta il 19 giugno del 2021 con un valore di 10 euro, oggi già il titolo è salito a 11,73, ma l'azienda eh, in continua crescita ha dei piani di sviluppo, già nel 2017 ha emesso la prima partita di titoli che si è appena conclusa, eh, giorni addietro e ha emesso una nuova partita io ora voglio farvi capire il perché e l'importanza di riuscire a avere una visione più ampia più aperta, più aperta al futuro e quindi avvicinarci a questo titolo obbligazionario perché voglio mostrarvi la prima partita di titoli che ormai si è conclusa perché l'emissione di titoli va a partite e non può essere infinita quindi perché le leggi stabiliscono così comunque con la partita che si è appena conclusa è partì, la nostra piattaforma è partita con la società G Capital LTD prima della fusione con una prima emissione nel dicembre del 2017 e il titolo valeva 10 oggi questo titolo vale 145,25 euro da qui noi vediamo la crescita che ha avuto in questi tre anni questa azienda. Ha avuto una crescita costante, quindi anche la costanza è una cosa che ci dovrebbe far riflettere. Quindi è un'azienda che non nasce e esplode così. È un'azienda che si è sviluppata, è cresciuta, si è innovata e continua su questo percorso per crescere sempre di più. Quindi un motivo per il quale prendo i nostri titoli è proprio... Eh, Dare un occhio a questa slide e poi ricordiamoci che, comunque, saremo azionisti di una piattaforma che vende oro 24 carati. Abbinato ai titoli obbligazionari, in modo molto geniale, l'azienda ha affiancato un programma che è il programma Fractal, è un programma che ci dà la possibilità. Di, quindi dalla possibilità a tutti i suoi soci co-proprietari di partecipare e generare guadagni attivi rapidi e slegati dal tempo e tutti i bonus che noi generiamo da questo programma sono disponibili in 48 ore ora è un programma che non può essere spiegato perché all'interno, io vi sto spiegando dei, dei programmi di marketing ma l'azienda, come vi ho detto, è un'azienda che ha cavalcato la tecnologia, l'innovazione, all'interno ci sono degli strumenti che potranno essere comunque spiegati a chi è interessato, che ci aiutano a sviluppare e quindi a generare questi guadagni attivi, rapidi e slegati dal tempo. Ok, sono, sono delle, dei strumenti che sarebbe un posto, dovremmo stare qua tutta la sera a parlare solo di quello. E non è l'importante lo strumento, è importante il prodotto, la piattaforma e cosa ha creato. Poi lo strumento è il mezzo che ci permette di, e comunque anche negli strumenti, la piattaforma Gigos si sta dimostrando molto geniale e con la voglia di aiutare veramente le persone. Ora vediamo la sicurezza e le garanzie generali che ci danno questi titoli. Allora abbiamo detto che sono di titoli emessi in Canada e l'emissione in, in Canada è dei titoli è regolata da organi governativi. Quindi un'azienda non si può svegliare dall'oggi al domani e emettere titoli. No, deve fare dei step, deve passare i vari step, dei vari controlli. Alla conclusione di questi, può, può emettere i titoli. Quindi non tutte le aziende riescono a emettere titoli obbligazionari. I titoli hanno un codice di identificazione internazionale, il codice Easing, e sono titoli garantiti dallo standard, quindi vuol dire che, adesso questa slide dovrebbe essere un po' cambiata, comunque vuol dire che i nostri titoli, in proporzione al rapporto delle, dei titoli obbligati nazionali che verranno poi convertiti in, in azioni, sono garantiti da oro 24 carati, quindi è una garanzia che non si trova e Gigos la offre. Il programma di leadership è un altro programma molto importante perché è un programma che ci permette di fare carriera, quindi ci permette di crescere e di costruirci la nostra vera sicurezza finanziaria nel presente. Con i titoli e a medio e lungo termine con il coloro del lo Start può essere immediato e con la leadership da oggi in poi tu eh, lavori, crei la tua scalata e hai dei guadagni ed è, molto, è un programma importante, è un programma al quale tutti i business partner devono arrivare perché ci dà anche un reddito aggiuntivo, altro, oltre che avere dei premi di prestigio e quindi eh, ci è un programma che ci permette di raggiungere veramente la libertà finanziaria oltre che a soddisfazioni veramente personali. Una cosa che voglio sottolineare, perché anche qui Gigos ha dimostrato la sua genialità, la sua voglia di aiutare le persone e la modo, il suo modo di distinguersi un po' dagli altri, è importante dire che le unità di leadership, quindi sono i punti che noi dovremmo ottenere per diventare leader, sono cumulativi, quindi crescono nel tempo e crescono col team ma soprattutto è importante dire che una volta che noi raggiungiamo un livello di leader, della scala di leadership, noi non lo perderemo più. Noi saremo sempre a... se per caso noi, per qualsiasi motivo, dovessimo abbandonare momentaneamente l'attività per vari problemi che possono nascere, per qualsiasi ragione, nel momento in cui io decido di riprendere la mia attività, io non devo ripartire da zero, ma ripartirò esattamente dal punto dove ho lasciato. E questo è molto importante. Quindi, come si diventa leader? Bisogna acquistare un tipo di sottoscrizione, quindi un abbonamento, confermare l'intenzione di partecipare al programma di leadership, quindi dimostrare all'azienda la voglia di diventare leader e quindi fare la propria carriera, invitare tre business partner personalmente nella nella nostra rete e accumulare almeno 50 unità di ricompensa quando queste condizioni verranno soddisfatte il business partner passa al primo livello di remunerazione della leadership e diventa leader, il piano di compensi prevede quindi livelli da scalare andate indietro è un po' il caldo Ora vediamo il modo, eh, quindi la, la carriera la facciamo attraverso il, il programma di leadership. È una qualifica che noi raggiungiamo con un buon lavoro di squadra che si svolge con la propria rete di business partner. Voglio sottolineare anche qui che la rete è molto La squadra scusate, è molto importante. Qui da soli non si va da nessuna parte, tu entri in un'azienda dove non solo ti dà tutti gli strumenti per veramente migliorare la tua vita, ma ti impone, ti impone, io lo sto dicendo in modo un po' però impone il gioco di squadra, quindi vuol dire che noi dobbiamo aiutare gli altri. Io non guadagno se non guadagni tu, e questa è una cosa veramente, veramente grande che dovrebbe far riflettere tutte le persone che magari guardano al di fuori con occhio un po' critico. Quindi ogni volta che noi aiutiamo un cliente o un business partner nella nostra struttura ad acquistare un prodotto o un servizio della piattaforma, noi guadagniamo bonus. Essere leader vuol dire diventare una figura di riferimento per l'azienda ma anche per la nostra squadra. In più possiamo ricevere in modo passivo bonus da tutta la struttura di clienti e partner che noi generiamo, quindi la libertà finanziaria che vi ho detto prima. Ora vediamo come utilizzare i bonus che noi riceviamo dai vari programmi Wallset, Fractal e b -Leader. Lo possiamo ricevere in oro fisico massima purezza 24 carati, questo oro lo possiamo ricevere a casa con corriere assicurato oppure tenendo presso i nostri depositi, il nostro cavo di sicurezza, visto che è tutto servizio gratuito, presso l'azienda. La, possiamo ricevere un bonifico bancario, possiamo acquistare titoli obbligazionari convertibili in azioni e possiamo acquistare codici attivazioni o coupon all'interno della piattaforma per la nostra attività ora non per ultimo vediamo i due progetti che sono il progetto timesheet e fixing che sono due progetti molto importanti e molto intelligenti perché danno la possibilità alle persone di non dover più risparmiare e attendere una situazione favorevole per acquistare un lingotto da 100 grammi. Allora, sono due programmi intelligenti perché ci permettono appunto di acquistare questo lingotto pagandolo in modo frazionato. Ma la cosa intelligente che io trovo geniale è che l'azienda anche qui dimostra la, veramente la sua voglia, la sua missione, quella di aiutare le persone a risparmiare, a guadagnare, a investire e, e ricominciare questo ciclo e quindi aiutarci a migliorarci, perché cosa succede? Che nel momento in cui io non voglio più pagare in parti frazionate, decido di partecipare, quindi aderisco a questo progetto che prevede il pagamento frazionato in varie opzioni, supponiamo in 20 rate frazionate. Nel momento in cui io decido per vari motivi miei che non voglio più versare e continuare con le rate per il raggiungimento del gotto da 100 grammi, non succede niente. L'azienda mi ridarà il quantitativo di oro per le rate che io ho versato. Quindi non ci sono penali, non c'è niente di burocratico che ti possa far star male, mettere in ansia. Qui è tutto molto sereno. L'azienda ti dice, io ti do la possibilità di eh, raggiungere questo obiettivo lo raggiungi bene ti premio perché l'azienda alla conclusione di questi contratti ci regala un lingotto da 10 o 5 grammi in base all'opzione che abbiamo scelto ma allo stesso tempo mi dà la serenità e la tranquillità e quindi mi, mi, mi fa anche scattare quella molla di volerci provare di eh, ricevere in, indietro in oro 24 carati quello che io ho versato nel modo proprio più sereno quindi più, più di così eh, veramente io non so cosa dire e più ci penso a questi progetti più veramente eh, mi rendo conto veramente della missione di questa azienda l'azienda Vuole portarci a migliorare a, a, educandoci al risparmio, ed, risparmio, aiutandoci a guadagnare per poi poter risparmiare e investire. Quindi, sono tre parole, guadagno, investimento e risparmio, che noi da tanto tempo non sentiamo più. E Questa piattaforma ce li serve sul piatto d'argento, sta a noi saperli prendere. Ora vediamo in che settore operiamo. Operiamo nel settore del network marketing. Da questa slide possiamo vedere che è l'industria che fattura di più, soprattutto in quest'ultimo anno con il Covid. Mi scuso, ma c'è un caso stasera. Soprattutto, come dicevo, in quest'ultimo anno chiunque di noi sicuramente, stando in casa, eh, stando rinchiusi, ha visto più film in Netflix, gli abbonamenti sono comunque aumentati e quindi è un'industria che già stava crescendo in questo ultimo anno è cresciuta ulteriormente e questo ci dovrebbe riflettere perché fa riflettere perché la storia ci insegna comunque che eh, anche i nostri genitori andavano a migliorare quindi eh, come si può dire, da, nord, da sud andavano a nord, da, dall'Italia uscivano, andavano a cercare dove c'era la possibilità di miglioramento. Oggi noi abbiamo la fortuna di non uscire neanche più di casa, noi abbiamo le tecnologie, abbiamo le aziende intelligenti che sanno cavalcare le tecnologie in modo molto intelligente, quindi ragazzi perché non approfittarne? Vi ho dato tanti motivi, il prodotto loro, vi ho dato gli strumenti. E oggi vi, vi sto dimostrando che, oltretutto, il settore è più redditizio. Perché? Perché comunque il prodotto passa dal il network, perché eh, le aziende lo utilizzano, perché si il prodotto va direttamente dal produttore al consumatore, poi, eh, togliendo tutti i costi che portano a aumentare comunque anche il prodotto stesso, eh, per l'espedizione, per la logistica, eccetera, eccetera. Quindi anche questa slide ci dovrebbe far riflettere. Allora, perché scegliere Gigos? Quindi, l'abbiamo detto, 11 anni di esperienza nel mercato online. E non è poco. Essere presenti online da 11 anni, essere un'azienda che ha emesso anche titoli obbligazionari, equivale alla potenza di un'azienda tradizionale, che è da 20-30 anni, che, che è sul mercato tradizionale. Offre un prodotto sicuro di valore con popolarità storica, Abbiamo l'acquisto di oro sicuro e molto vantaggioso. Abbiamo guadagni elevati, veloci e passivi per i partner. Qui stasera non voglio soffermarmi. Guadagni elevati sicuramente, perché comunque la piattaforma ci educa, ci accompagna, ci fa fare i passi necessari per poi arrivare a avere i guadagni elevati. E questi sono gli strumenti di cui vi parlavo prima. Abbiamo degli strumenti che ci permettono comunque di generare guadagni sempre maggiori. Velo e anche veloci, passivi perché abbiamo visto i vari programmi poi qua facciamo una piccola premessa tutto dipende un po' anche da noi dalla voglia e dalla serietà con quale prendiamo questa piattaforma allora non è un divertimento è veramente un'opportunità per cambiare la vita non bisogna essere laureati né, né geni né bisogna conoscere le tecnologie ormai la tecnologia, facebook, i social li usiamo tutti un computer solo col cellulare, io vedo col cellulare, anzi, io devo fare il processo puntuale, mi sto imparando il cellulare perché io l'ho abituata col PC. Oggi con un cellulare si fa veramente tutto. Quindi dipende dalla voglia che abbiamo noi di prendere seriamente questa opportunità e cambiare la nostra vita. è senza autoconsumo, senza qualifiche mensili. Anche questo è importante. Allora, la nostra azienda non è l'unica azienda seria sul mercato, non è l'unica azienda che ha cavalcato la tecnologia e ha preso come mezzo di distribuzione il network market, quindi ha deciso di utilizzare noi per aumentare e pubblicizzare il proprio prodotto e aumentare il proprio fatturato. Però Gigos non ci impone nessun autoconsumo. Quindi noi facciamo il nostro abbonamento, insomma parliamo di, di oro e se guardiamo le sottoscrizioni, soprattutto la Pro, è un caffè al giorno, quindi per quello che ci dà Gigos e per tutto così, non è niente. Quindi facciamo il nostro abbonamento, dopodiché noi dobbiamo solo eh, formarci, abbiamo formazione online gratuita, veramente, a 360 gradi, Abbiamo veramente una formazione perché abbiamo i pionieri di questa eh, azienda gente che è già da 7 8 anni che lavora in questa azienda e che ha raggiunto livelli veramente eh, soddisfacenti ma soprattutto per la propria vita si è ripresa la propria vita in mano e poi senza qualifica mensile, noi non dobbiamo tutti i mesi dover per forza comprare un prodotto il, prodo, il prodotto per poterci qualificare, qui abbiamo una qualifica, l'azienda ci chiede di qualificarci con tre persone, quindi con tre business partner invitati direttamente da noi, e quella qualifica ce la portiamo a vita, quindi anche questo eh, ci distingue un po' dagli altri. Okay? Abbiamo una crescita personale e professionale, io non so se la mia presentazione per chi mi sta ascoltando possa essere arrivata, possa essere stata brava a fargliela percepire, io mi auguro di sì, però io se sono qui a presentare eh, questa piattaforma, questa opportunità, è sicuramente perché ho avuto un percorso di crescita sia personale che professionale. Quindi sono la dimostrazione che ho una formazione alle spalle veramente importante. Io sono entrata in Gigos. Ho preso il mio abbonamento, ho incominciato a lavorare, non sono stata abbandonata, anzi sono stata presa per mano sempre di più e il bello è anche questo, anzi questo secondo me è una delle cose più belle di Gigos. Abbiamo la libertà di gestione del proprio tempo, perché questa attività la possiamo fare dove e quando e come vogliamo. Abbiamo visto che abbiamo la tecnologia e facciamo parte di una famiglia globale, di un business nazionale, perché comunque essendo presenti in 200 paesi del mondo, io oggi posso benissimo collaborare con una persona al di là dell'altra parte del mondo e questo è fantastico. Ma stasera anche le, le, il mouse mi fa disperare. Allora, vuoi essere dei nostri, tu che ci hai ascoltato? Vuoi diventare anche tu imprenditore del business dell'oro? Vuoi cambiare anche tu la tua vita? Come iniziare? Allora, innanzitutto ti devi registrare gratuitamente alla piattaforma indicando il codice ID di chi te l'ha presentata. E io... E qui vorrei fare un piccolo. Io ti inviterei anche di iscriverti insieme a una persona che ti ha presentato questa piattaforma. Perché l'iscrizione tu entri in un back-office dove veramente ti renderai conto di che azienda, con che azienda tu andrai a operare, ma essere seguito è molto importante legge attentamente i termini e le condizioni della piattaforma stessa anche questa è una, una richiesta che ci viene fatta proprio dall'azienda e quindi dimostra la sua serietà come dimostra la serietà di questa azienda che ci chiede di inserire documenti eh, come patente e quant'altro e, e l'attestato di residenza come è perché eh, vuole sapere chi per lei eh, lavora e chi per lei propone il prodotto nel mondo, acquistare almeno un prodotto della piattaforma. Una volta che hai fatto queste cose, ti connetterai subito al sistema di, di lavoro, entrerai nella tua squadra e inizierai ad agire e a vincere. Ora buzzechiamo un attimino, io ormai penso che oggi come oggi non ci sia neanche più bisogno di dirle queste cose perché noi vediamo questi personaggi, hanno tutti creato qualcosa di grande e la domanda è proprio questa, se uno di loro all'inizio del loro percorso ti avrebbe chiesto di partecipare, di condividere il loro progetto, sicuramente tu cosa gli avresti risposto? Di lasciar perdere, che erano dei pazzi visionari, beh, pensiamo oggi a questi visionari, cosa sono e cosa hanno realizzato. Ma ancora di più, io vorrei che voi pensassi a quei pochi che non hanno risposto lascia stare se è un visionario, ma che hanno aderito. Ecco, è qua che fa la differenza. Io oggi ti sto presentando una piattaforma che, insomma, non è più un progetto. Abbiamo già visto con la prima partita di titoli un treno già ormai perso, l'azienda ci sta dando la possibilità di salire ancora su questo treno ed è importante ragazzi prendere i treni all'inizio, bisogna solo avere coraggio, avere una visione futura e tanto quello che ci circonda non è che ci dà eh, qualcosa di meglio, quindi veramente tante volte informarci, è importante ma soprattutto è importante avere coraggio e abbandonare un po' quei vecchi sistemi anche di, di scetticismo, di diffidenza che comunque ci hanno inculcato perché tutto quello che non è normale, tutto quello che non ci hanno insegnato deve essere per forza out, no, non è così. La mia presentazione è finita adesso io condivido, torno con voi allora qui okay, la mia presentazione è finita adesso vado io scusate però devo aprire un po la finestra perché sto morendo. eventualmente sentirete qualche motore ma io non so voi io abito a letto e penso che ormai tutta italia sta allora al caldo adesso andiamo a vedere se c'è qualche commento Allora, Franco mio, mio collega, il mio business partner, il mio team, io faccio parte del team Corridoro, grande Chiara, grazie Franco, Fabris Junior, buonasera Fabrice, io non so se ti ha invitato qualcuno, se hai delle domande o fai pure, chiedi pure e comunque ti do il benvenuto. In questa in, in questo mio sala sala andiamo a vedere sabrina ciao chiara buonasera sempre top complimenti grazie sabrina meravigliosa eh, carla rapone è la mia leader di riferimento è la persona che insieme al marito matteo galleri mi, mi sta formando con loro ho iniziato questo bellissimo percorso e un grande esempio, colgo l'occasione per ringraziarla perché un'altra cosa che mi ha, insegna ha insegnato non è che Gigos mi ha insegnato Gigos mi ha fatto ritrovare il piacere di dire grazie ed è una cosa bella spesso Carla mi dice ma tu non mi devi ringraziare e invece eh, dire grazie oggi come oggi poi ciascuno di noi ha dei percorsi di vita poi hanno più hanno meno però io non so voi ma io veramente fino a un anno fa stavo immagazzinando tanta di quella negatività intorno che veramente per me Gigos, al di là di guadagni è stata una boccata di ossigeno di positività, io sono andata vento, ormai penso che chi mi segue eh, continuo a fare posto sul, ma perché io mi sto nutrendo di loro eh, della loro positività poi guarda, se no non finisco più di parlare allora andiamo a vedere Emanuele, Emanuele è mio sponsor anche lui devo ringraziare perché se non era per lui non avrei incontrato Gigos fantastica presentazione chiara, sei davvero molto brava grazie Emanuele anche lui mi affianca tutti i giorni, onorato di averti nel mio team come mia diretta, io sono onorato di avere te come sponsor. Gigi, grazie Gigi per essere qui, so che c'era la partita, ieri, io non so se sei un tifoso, però stasera c'era la partita, e anche Gigi Rissone è una persona, innanzitutto è un leader anche lui, è, una, è uno dei pionieri di questa attività, eh, da una persona che io stimo molto perché mh, allora scrivere una cosa parlare un'altra io comunque l'ho scritto in un post eh, eh, Gigi è una persona che rispecchia proprio il mondo nuovo perché lui non abbandona il mondo vecchio nel senso che lui eh, tante volte è, è un combattente ma ha cavalcato l'era le, digitale le opportunità per una sua storia ha avuto questa grande visione e mi piace, mi piace quando parla, mi piace ascoltarlo, perché io alcune volte mi rispecco. E questa è un'altra positività di questa azienda che ci dà. Non bisogna guardare solo i guadagni, come non bisogna guardare l'investimento, oddio c'è da investire, no, perché l'investimento bisogna guardarlo proiettato nel futuro. Io investo, ma cosa mi darà dopo? Quindi, ragazzi, questa è, una, una, è importante questa... Tutti, la, la piattaforma Gigos è per tutti, ma non tutti sono per la piattaforma Gigos quindi eh, bisogna capirla bene. E io vi invito ad ascoltare le presentazioni di altri formatori, di presentatori. Gigi presenta il venerdì, eh, la mia diretta e la mia scusa, la mia leader di riferimento presenta il lunedì. Ci sono varie possibilità di ascoltarli e quindi di approfondire. Allora, Anna Rita, complimenti, grazie. Sabrina, che è una mia collega del lavoro tradizionale, grazie Sabrina. Grazie. Sono io che ringrazio voi, ragazzi, sono io che devo ringraziare Allora, la presentazione è finita. Io vi ringrazio tutti quanti. Vi ricordo che il lunedì noi presentiamo con altri presentatori eh, nella sala Zoom, comunque vengono messi i post nei, nei nostri profili di Facebook, alle nove e mezza. Al martedì abbiamo una presentazione in inglese o in spagnolo alle otto e mezza, anche lì troverete il post e tutte le informazioni per accedere, e il venerdì abbiamo una presentazione sempre alle nove e mezza in Facebook. Io vi do la buonanotte a tutti e vi trovarvi un prossimo mercoledì. Anche al mercoledì ci serve una presentazione eh, diretta in Facebook, non in sala Zoom, eh, solitamente sono io e eh, mi alterno con la mia collega Franci. Buonanotte a tutti e grazie di essere stati con me.